ai limiti del ridicolo. Che voi, che voi non potete neanche capire, ragazzi. Sta di fatto che sotto io ho una cella. Cioè, ho una cesta epica. Cioè sotto una cesta figa. Una di quelle che danno già. Vabbè, io provo. Io attento, ragazzi Sfido la sorte. E mi è andata bene, mamma mia. Mamma, mi ero già detto che perdo la challenge. Vabbè, ok. Ci è, è andata anche troppo bene, ragazzi. Non lo aspettate, però, eh. Stiamo pieni di nemici. Non so se sentite, ma siamo veramente circondati. Guarda, sto infame ah. Niente, va bene Strano, avevo sentito un altro No, è andato lì, ok Allora, calmi ragazzi, calmi Che la stessi stanno affidando mm. Noia Sono tre nemici in questa zona. Allora, uno qua e due a fightare. Forse quello a fightare si sono eliminati tra di loro. Quindi, possiamo pushare noi. Ok. Sta uno in fondo. Dove si sta dirigendo quello in fondo? Non lo vedo più. Vabbè. Ok. Andiamo, dai. Qua questo Ah Mamma mia Come cavolo ha fatto Grazie per avermi alzato bro Gentilissimo Oh no no no no Eh vabbè. Eh bro manco il tempo di farmi arrivare però eh Ah Mamma mia What is it? Marcello Wow È andata guys, è andata È andata Ce le siamo fatti tutti GG per noi A un certo punto non sono riuscito neanche più a ragionare Su cosa stessi facendo per quanto abbiamo dovuto giocare velocemente Quindi GG Wow è Andata dai Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, ragazzi Ok Oh oh oh Nemico, nemico, ragazzi, nemico Oh! Oh man. Ma che è, ragazzi? No, un altro, però no. Sì però. Un altro te lo potevi risparmiare. Gioco eh, che fa. Vediamo di. Eh, eh, eh, ba eh ba basta. Cioè, un attimo. Ma un attimo. Per piacere. Wow. Cosa stiamo creando, guys? Vabbè, tanto ora perdo una partita così bella non la posso mai pubblicare nella mia vita. Cioè, io credo che da questo punto... Cioè, son, sono solo, ragazzi. Questa partita non verrà mai pubblicata. Cioè, è impossibile. Comunque, ragazzi, nel caso, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Perché, boh, non, non lo so, iscrivetevi. Perché comunque faremo altri video di questo genere. Cioè, del genere, se succede questa cosa, il video finisce. Perché ho visto che vi piacciono un sacco, ragazzi. Infatti, io... Vi ringrazio veramente per tutto il supporto che state dando, siete, siete veramente incredibili, siete veramente una grandissima soddisfazione, siete veramente dei grandissimi amici, grazie mille. Vi ricordo inoltre anche di seguirmi su Instagram, c'è il mio profilo in descrizione tramite il link o basta andare sul mio profilo Instagram, Porto si chiama, iniziatemi a seguire, uh, vi tengo aggiornati su varie cose che faccio, che compro, prodotti hype, beast, quindi mi raccomando seguitemi lì. E poi che altro dirvi mi raccomando ragazzi ve lo chiedo come favore veramente personale uh, inserite all'interno dell'item shop cioè del negozio il codice creatore fortu e se fate un acquisto col mio codice creatore attivo e me lo fate vedere all'interno di una stories su instagram io poi vi reposto tra le mie stories ufficiali quindi mi raccomando guys Qui niente, va bene, va bene. Okay, ok, mi sto facendo un po' di materiali, ragazzi, perché abbiamo fatto un bel po' di kill. Posso un attimo dormire sui miei allori e andare un po' più tranquillo. Credo che... Allora, ho visto una barca scendere dalla cascata. Forse si sono fightati e... Lasciate cadere la barca, non lo so. Aspettate, devo vedere bene la situazione. Non so se il tipo è sceso, sinceramente. Io qua vedo il loot, però. No, il tizio sta là. Mi ha visto? Non lo so. Credo di. No, perché? Perché? Perché? Vabbè. No vabbè raga è persa Cioè no no vabbè è persa raga è inutile Cosa? No, raga, no, no. No. Cioè, cioè, no. No. No, ci stanno stai. No, raga, mi sono visto in. Cioè, mi sono visto in trappa. L'ho detto vabbè, è persa. Cioè, me lo so proprio detto, ho detto vabbè, ciao. Ok, ragazzi, so dove stanno? Stanno oltre quella zona. Vabbè, ah, boh, io devo entrare in safe. Me la faccio lunga, raga, non mi interessa. A posto così, Vai vai. Su ragazzi. Andare lì è solo un problema a questo punto. Mi rifaccio full legno. E siamo tutti felici e contenti. Ma non è una farfalla quella che è panico. No raga, devono cambiare sta cosa delle farfalle. Perché veramente le farfalle si scambiano peggio, peggio dei nemici. Cioè... Ok. No, più facili. Ok, si può... Ok, Ok. È perché sta un tipo là. Vediamo che riesco a fare. Ora solo che abbia un fucile di precisione, in quel caso la situazione diventa un po' più complicata. Eh no, mi sto mirando. Ok, dai, spara. No, no, aspettate, aspettate Ok Peccato perché non lo posso dotare, Ma non è un problema Fa niente, ce ne andiamo Questo era un nemico che mi sarei trovato alle spalle Quindi tanto meglio averlo eliminato ora Ok Ok, so, no, no, no. okay ci manca ancora un po' di roba ragazzi oh cavolo ah è white Ah oh, fra mi sono bloccato un secondo e gli sei ripreso subito l'high ground che fastidio Grazie per i flopper C'avevi pozze piccole no beh giustamente sei re-white Ok, a posto Ok, mi sono un po' pentito di aver lasciato indietro le pozze, sinceramente, ok. Cioè l'unica pozza in realtà che avevo, perché era l'unica cosa che poteva curarmi lo scudo velocemente. Io mocho i flopper, vabbè. Spero di non uh, doverli usare sinceramente Ok ragazzi siamo in 6 Per ora voglio prendermi il game più chill e cercare di restare al mio posto E di uscire solo allo scoperto quando la vittoria Non dico che ce l'abbiamo in pugno però è un po' più semplice di ora Ora comunque ci toccherebbe fightare con un po' di persone Quindi per ora sto ancora al margine Perché lì ragazzi vedevo delle strutture e non mi facevano troppo piacere sinceramente Non so che strutture sono, se c'è qualcuno dentro se c'è un cecchino può tranquillamente eliminarmi da qui. Voleva aspettare che si chiudesse così la diga entrava tutta nella tempesta. Ci sta qualcuno ragazzi, io non lo capisco. Ma stai in safe... Ok, non è stupido, non è stupido. Ok. Sei forte, bro, te lo concedo, te lo concedo. Vediamo che fa. Fighta? Ok, fight. Va bene. Grazie a niente Inutile dire che la sua posizione è ottima. Veramente inutile dirlo. Ah, mi di racconta. Morto guys Ok ragazzi, stiamo andando a Lazy Lake per tentare la challenge Se trovo un'arma leggendaria il video finisce Allora, partiamo dal presupposto che io ho una fortuna, una ciorta, vedete voi che chiamarla Ragazzi, che rasenta il nulla totale Quindi in realtà, personalmente, non dovrei avere troppi problemi a vincere questa challenge Perché, cioè, io tranquillamente concludo partite senza trovare... Uno sputo di arma leggendaria, quindi cioè voglio dire, è una delle challenge più fattibili che abbiamo ma dico sei, serio?